una storia. Allora, ben cinque anni fa Jimmy era ancora uno studente universitario, stava studiando architettura e non aveva ancora intenzione di intraprendere la carriera di fotografo. Siamo stati in viaggio in Marocco, alcuni di voi se lo ricorderanno, e durante quel viaggio Jimmy ha scattato alcune foto. Recentemente, eh, recentemente inteso come ottobre dello scorso anno, Jim è arrivato da me e eh, mi ha detto: Ma sai che questa foto questa è per me una foto molto significativa? Perché quando l'ho scattata io non avevo alcuna idea di regole di fotografia, regole dei terzi. non so, Ha provato a spiegarmelo io dopo un po', ho chiuso, ho chiuso. E mi ha, mi ha detto che per lui è molto importante questa foto perché gli dimostra che lui ha un talento innato perché questa foto gli è venuta naturale e senza saperlo ha rispettato tutta questa lista di regole di fotografia quando me l'ha detto io tipo la guardate e faccio okay, ok, bravo però dentro di me ho detto perfetto, ho un regalo quindi io già per Natale volevo stampargli una gigantografia di questa foto solo che eh, quella foto è stata fatta... Con, non con il telefono che forse sarebbe stato meglio ma insomma con una macchina fotografica così è stata scattata in un formato do dove la qualità è veramente bassa e praticamente nessuno me la stampava soprattutto di quella dimensione quindi avevo quasi abbandonato l'idea e sì, non sono riuscita a farglielo per Natale ma lì ho avuto la scusa vabbè ci regaliamo il viaggio in Thailandia <ride> lui mi ha regalato il concerto di Maneskin e io ah! Eh no, non ho pensato a nulla, già. Comunque ho abbandonato l'idea di stamparla e ho pensato dipingiamola! Siccome io non ho le qualità, le competenze e assolutamente non ho quel talento, ho cominciato a guardarmi in giro per cercare dei pittori che potessero stamparmela su tela, finché ho pensato, ma io... La conosco, qualcuno che potrebbe dipingermelo su tela, come ho fatto a non pensarci? Ed è la mia amica Silvia, l'artista della situa, sempre. Silvia la conoscete, è l'ideatrice, la mente, la donna dietro preziosa gioielli, ma soprattutto... È una mia grande amica, ma soprattutto... È una vera artista. Se vi ricordate, è lei che mi ha tagliato i pantaloni facendo gli shorts, gli shorts che metto sempre ogni estate da anni a questa parte. Quindi non potevo non eh, dare a lei questo onere. E tra tutti i suoi impegni l'ha fatto. L'ha fatto in un giorno, ragazzi, e oggi sono venuta con la macchina a prendere il quadro, quindi vi porto con me, andiamo a vederlo, mi ha mandato le foto e io, ma smettila, io, io posso, posso vedere l'amica così, cioè no, te Andate. come è bellissimo, grazie, ma l'hai rinforzato? No, così. Ah, ok, vai, giralo. Aspetta, vai Silvia. dai, vai, tre. mamma mia! Che bello! No, vabbè, il tuo fagino, Silvia, Madonna. Aspetta, sono qui, che intanto tra Oh, pazzesco, eccola. Vabbè, io ho i triangolini. Allora. questo qua sotto. Aspetta. Come si fa qui? Così. Va là là. Bello. Sì? Così ci puoi anche scrivere. quando? <ride> In macchina. <ride> Tra una curva e l'altra. <ride> a entrare o okay. qui no rovino se vuoi non tutto bello <ride> eh, no, fai faccio... eh no mm. io scrivo al terreno ok no perché se prendi ne eh, prendi, prendi no. mi eh. oppure mh. se è tipo pennarello passa attraverso ma no non posso no no no no no no no sì, no. no no ma è il io, no no no no prendi. no no no no no no no no no no no no no no no no no no no cioè, Ehi, guarda il tu... fogliettino. Sì, scusa, ecco questo fogliettino. Guarda bigliettino. Eh. Sì. Pazzesco. Ecco che carino. Davvero. Grazie. Missione quasi compiuta. L'uccello è nella gabbia. L'uccello è nella gabbia. Ripeto, l'uccello è nella gabbia. Andiamo a casa. Andiamo a portarglielo. Sono arrivata a destinazione. Adesso devo portare l'uccello nell'altra gabbia più grande e... ehm. Um, Mostrarlo al... <ride> Dicevo. E sorprendere il gallo del pollaio. Sì. <ride> Oddio, mi sto divertendo un po' troppo. <ride> Missione quasi compiuta. Missione quasi compiuta. Ciao! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri caro Jimmy, tanti auguri a te. Diciamo che la sorpresa è relativa, ma sono curiosissimo di vedere come è stato <ride> realizzato. E eh, io l'ho spoilerato. Mentre eravamo in Thailandia ho visto questo negozio di... Guarda che c'è il billettino! Oh no, bravo, bravo. Questo negozio di pittori e ho detto... Senti, io ti voglio fare un regalo! <ride> Vabbè! <ride> ho altri talenti oltre le sorprese! Andiamo, lascia fare la spoilerata! Hai visto il cuore? Bellissimo! Fantastico! E questo ce lo possiamo... <ride> Mi ma che è? è ah, lo scocco della silvia <ride> pensavo fosse serio <a> effettivamente, <ride> effettivamente non vola non so perché l'ho ho pensato so. so. so. so. so. so a però effettivamente poi perché l'ho male dai mm. e dai dai mm. dai dai Guarda che... Aspetta, aspetta, dovremo... Ci siamo! Ella mamma che meraviglia! Che bello! Wow! È bellissimo, amore. Che brava la Silvia È bravissimo bravissimo, davvero. Bello, ci sta da dire. È perfetto! È la misura perfetta, se no sarebbe. Wow, poggiero sulla testiera scusa un secondo. Cade? No, wow, Dimmi la nostra nuova testiera del letto. Che bello! Sono io! <ride> Sai che lì per lì ci pensavo Altro giorno Ho detto ma A fin fine eh, Silvia ha fatto neanche un regalo oh, Sti cazzi Però lì per lì che Mi era venuto in mente non fa un regalo La si fa il regalo, regalo. Eh. Eh, Questo è veramente il regalo Che sì, spettacolo Madonna per un chiodo. Sto mettendo solo un chiodo. Madonna. <ride> Ehi, Oddio. Quasi perfetto. Wow. perché? Perché non può essere perfetto, Jimmy? Aspetta, aspetta, aspetta. Se è perfetto. Wow, oh, che meraviglia. Wow. Beh perfetto dai Messo così nonostante che io di siano in fuori È perfetto Bellissimo Dai ciao